Siamo al Salone del Libro, siamo ospiti dello stand della Camera di Commercio e siamo vicini a un dirigente importante di, di, di, di, della Camera di Commercio, Giovanni Pischedda, che è responsabile del settore sviluppo, competitività, competitività e internazionalizzazione. Quindi possiamo diventare competitivi e allo stesso tempo internazionalizzare le nostre piccole e medie aziende. Questo è il vostro progetto, giusto? Sì, questo è il nostro diciamo, compito principale, la Camera di Commercio di Torino da sempre sostiene l'internazionalizzazione delle piccole e medie aziende del territorio, non dimentichiamo che Torino è la seconda provincia esportatrice d'Italia e quindi questi sono numeri anche che impongono un'attenzione particolare da parte del, diciamo, del settore pubblico per supportare le piccole e medie imprese, soprattutto quelle più piccole, che diversamente non hanno le risorse interne per poter fare determinate azioni per promuoversi sui mercati internazionali. Quindi una piccola o media azienda che ha un prodotto che ritiene essere un prodotto buono, valido, competitivo però non ha gli strumenti, non ha la capacità, non ha i mezzi per poter provare ad approcciarsi al mercato internazionale o comunque europeo iniziando magari di lì, voi siete lo strumento, il veicolo. Sì, giustamente le imprese esprimono dei, delle necessità, noi abbiamo cercato di mappare un po' queste necessità, abbiamo costruito un percorso che tiene conto di quelli che sono ovviamente i possibili sviluppi sui mercati internazionali di una piccola impresa e abbiamo cercato di farlo tenendo conto di esigenze di formazione, di informazione, di una prima consulenza, di fare network anche con altre imprese in giro per il mondo. Ragionando poi anche su dei micro settori o delle micro filiere o delle filiere anche più grandi che possono esprimere il loro potenziale anche facendo rete. Quindi l'azienda cosa fa? Viene da noi, facciamo un primo check up, eh, cerchiamo di capire da dove partire dove vogliamo arrivare e poi proviamo ad accompagnarla in tutto il percorso. Il problema di solito si può anche presentare in un'altra forma, uno magari ha l'ambizione di provare a portare il proprio prodotto fuori dai confini però non è sufficientemente strutturato per poter aumentare la sua produzione, voi in questo, in questo senso intervenite come consulenti o come? Allora sicuramente interveniamo come consulenti nel senso poi la parola consulente diciamo, è un po' abusata anche sul mercato ci sono tanti consulenti noi facciamo proprio un po' il, gli accompagnatori dell'azienda perché poi li mettiamo anche in contatto con chi eventualmente gli può dare un'assistenza più specifica secondo dei temi, è vero le aziende più piccole sono aziende che comunque in ogni caso hanno Proprio la necessità di avere qualcuno all'interno della propria struttura che si occupi di internazionalizzazione, se non lo hanno noi li aiutiamo, li aiutiamo anche a trovare eh, il professionista che li può aiutare. Uno per esempio delle esigenze più grandi che hanno le imprese è quella di avere qualcuno all'interno che parli le lingue, conosca i mercati e sappia andare dritto al punto per conoscere quelli che potrebbero essere i loro interlocutori in giro per il mondo. Lei dottor Pischete è stato molto, molto chiaro e molto esausti esaustivo, ma se qualcuno volesse avere qualche informazione in più, uh, dove si deve rivolgere? Beh, noi siamo aperti tutti i giorni fisicamente in Camera di Commercio di Torino, abbiamo un numero di telefono a cui raggiungerci e un'email a cui raggiungerci molto semplice, estero chiocciola le aziende ci scrivono, noi fissiamo un appuntamento, facciamo una prima chiacchierata e poi cerchiamo di capire quale percorso fare insieme. Responsabile del settore sviluppo, competitività e interritorizzazione, Giovanni Pischedda, grazie dal Salone e tutto. Grazie.